Salve! Capita spesso su internet ma anche nella vita reale di eh, vedere degli esperti di religione, di bibbia, di scritture affermare che poi alla fine queste scritture non sono soltanto sacre quindi in qualche modo trascendono dalla realtà, sono trascendenti dalla realtà ma addirittura hanno anche dei fini pratici questo per i biblisti e i religiosi è un passo molto molto rischioso perché a differenza uh, della fede che è assolutamente personale e inopinabile su cui non si può discutere quando si entra uh, nell'ambito della scienza, addirittura della matematica uh, le cose diventano molto più difficili da nascondere o da... Uh, non si può più diciamo fare diventare un problema di opinione o assolutamente personale diventa un fatto universale diventa un problema anche eh, di non contraddizione poiché rispetto alla fede la realtà non ammette una contraddizione una cosa o è in un modo o in un altro o misura così o misura colà vediamo per esempio eh, cosa dice un signore quale, eh, un signore diciamo, che si dedica alla traduzione della, della Bibbia eh, afferma ad un certo punto che la Bibbia dice sempre la verità in particolare lo dice eh, riguardo a un'interessante discussione sulla genesi. La genesi dice addirittura contiene la formula E uguale a mc quadro. M, la, sappiamo l'energia, è uguale alla massa per eh, la velocità della luce c al quadrato parla infatti che di, la Genesi parla di luce parla di, di mondo quindi lui dice di massa parla di, di, di energia eh, quindi facendo questo parallelo dice la Bibbia dice sempre la verità tanto è vero che tra le affermazioni eh, che fa la Bibbia c'è anche la famosa formula usata ed abusata direi di Einstein E uguale mc quadro Uh, dicevo eh, quando la fede entra nel campo scientifico la fede stessa spesso si mette nei guai vediamo perché l'affermazione la Bibbia dice sempre la verità si traduce in logica ma nel ragionamento anche comune in questo modo vediamo che B sia l'insieme di tutte le cose che possono essere dette nella Bibbia tutte le proposizioni della Bibbia se X è una proposizione della Bibbia allora X è vera quindi se x è un'affermazione che si trova all'interno della Bibbia quindi x è vero perché dice sempre la verità noi sappiamo cos'è la dimostrazione per assurdo noi sappiamo che quando noi diciamo che da implica b possiamo anche dire che non b implica non a per esempio se a dice io sono umano e b dice eh, io sono mortale allora A implica B significa eh, io sono umano quindi io sono mortale per dimostrarlo, dimostro questo dimostro il suo opposto che è esattamente equivalente cioè non sono mortale quindi non sono umano allora vediamo come si può scrivere non B implica non A questo è A, questo è B non B è non X implica non A cioè non mettiamo una parentesi x incluso in B. Qui eh, non abbiamo fatto niente di straordinario, abbiamo soltanto formalizzato questa frase e abbiamo detto che cosa significa. Cioè se a un certo punto x diventasse falsa, allora x non potrebbe essere incluso nella Bibbia. Non x incluso nella Bibbia. Il problema è che nella fisica qualsiasi modello, come ad esempio questo della relatività distretta, viene superato. Ad esempio, il modello di Einstein supera il modello della meccanica classica. I modelli successivi ad Einstein, probabilmente, supereranno il modello di Einstein. Superare in fisica significa che ci sono degli ambiti in cui questo non è vero. E quindi, siccome la formula deve essere universale... Se c'è un momento, un luogo, un punto dell'universo in cui questo non è vero, significa che la formula non è vera, perché non sapremo più quando poterla applicare o no. Quindi prima o poi questa formula sarà, eh, diciamo, superata da un altro modello più generale, molto probabilmente. Quindi avremo il verificarsi di questo. Cioè avremo proprio il verificarsi che questa affermazione che si dice essere nella Bibbia, alla fine si dimostrerà, essendo falsa, che a quel punto non potrebbe più essere contenuta nella Bibbia. E questa è un'evidente contraddizione, perché si è detto che è dentro. Quindi, eh, cosa voglio arrivare a dire? Semplicemente che eh, le questioni di fede devono rimanere questioni di fede. Ed è giusto che sia così, giusto che siano delle opinioni, giusto che sia opinabile, giusto che eh, si possa anche discutere per anni, ma poi alla fine ognuno abbia il diritto anche eh, di poter rimanere della propria opinione, della propria fede. Eh, il problema è quando la fede, è quando eh, le scritture, la sacralità eh, entra nel campo del pratico. Già ho fatto un video su per esempio le apparizioni mariane che stranamente non hanno poi nessun effetto misurabile sulla realtà. Ecco, quando si parla di fenomeno, quando si parla di modelli fisici, si entra in un campo in cui la fede e l'interpretazione non ha più eh, una eh, diciamo, grande possibilità di sfuggire da un problema di contraddizione. E quindi è importante che eh, quando eh, si parla di ambito religioso, di fede o di convinzione soprattutto personali, si capisca che spesso è molto molto eh, rischioso entrare in un campo che è quello invece della fisica, della matematica e della logica. Grazie.